Intanto la scorsa settimana dopo l'incontro di una delegazione dei rappresentanti della realtà del terzo settore della capitale con l'amministrazione è stato stabilito che sabato 18 marzo ci sarà un primo incontro per discutere insieme del nuovo regolamento sulle concessioni del patrimonio del comune. A oltre 30 anni di distanza dall'ultimo regolamento lavoriamo adesso insieme alle associazioni in maniera partecipata, consiglieri, assessori e cittadini. Il prossimo incontro sarà appunto sabato. Questo confronto eh, operativo con le associazioni sarà fondamentale proprio per il per la stesura di un atto che sia condiviso.